Ah, ah, eh, non mi, sent mi sento poco bene. È Un porco, cioè, qua aspetta. Eh, sono un maiale. Aspetta, che emozione. Hai visto Vitto? Signore, sì, un po' basso lei. Aspetta. Eh, ma, eh, allora, io sono, io, eh, sì, tizio, io, io, io sono, io sono Vitto, ma mi sento poco bene. Sono un maiale. Bevi una pozione, allora guarda, là c'è la, la strega Germana che se. Ma dietro, se... aspetta, dietro l'angolino, vado esatto. a vedere se... Esatto, se bevi una pozione ti passa e dovresti tornare in te Ok, per te? Eh? Sì, sì, tutto il tempo è Germana... il mondo Ah, che ah, saporaccio, no! ah, che schifo Di che, di che ah, sapeva, ah! Di, che sapeva? Ah, <ride> di che sapeva Ah, che schifo <ride> di, ah! di che sapeva eh, di, di, di, di, di schifo Ciao, sono tornato Sì, anche questa settimana Sono tornato nelle Bill Battle E ma oggi per la prima volta Nella storia dell'umanità Sono insieme a Vitodan Nelle Bill Battle Wow! Ho un biscotto della fortuna uh. Aspetta, c'è un pezzo di carta Cosa dice? Eh. Ma che problemi hai? <ride> Disgrega tutte le fortune precedenti Andiamo Allora e giochiamo nella solo mod no che è solo mod andiamo nella team Dove? mod team Dove? mod giochiamo insieme Vai team team 2 1 ok tema, iniziamo allora, allora allora allora allora, e votiamo il tema allora a io faccio allora, bene gatti chico chico pixel, pixel art ponte, ponte molto bello gattino, gattino piccola uh, e wall whale, balena. cosa ah ma io voto per ponte ok io voterò gatto Ah pixel art, eh, allora, eh. Eh, di chi la facciamo allora, la pixel art? Immaginati un videogioco, dimmi uh -huh. un videogioco del molto vecchio eh, Pac-Man A pixel <ride> Esatto, facciamo Pac-Man però... Eh, ok, Pac-Man che mangia i fantasmi Allora, dato che allora. secondo me dovremmo semplificare un po' la situation Allora, io faccio Pac-Man uh, intanto, anzi no facciamo il... Allora, ah, facciamo okay. il pavimento blu e poi facciamo le pareti nere Ok, allora, questo qua sarà il Pac-Man Io intanto provvedo a fare i fantasmi Che colore erano i fantasmi su Pac-Man? Erano di tanti colori Ok, erano... allora, rosso sicuro? La... Blu pure, rosa pure, verde, giallo Ok Allora, io intanto provvedo a farne già un paio Tipo, non so, faccio così Ok, allora, mettiamo due pulsanti <ride> Che squadra <ride> Ok, allora io sto adesso facendo quello verde Allora io mi ricordo che in Pac-Man c'era tipo una specie di pallina speciale che ti faceva mangiare i fantasmi Ok, quindi la di che colore era? Uh, Giallo e bianco se non mi sbaglio che veri luccica eh, Così tipo Veloce manca 20 secondi Ok così così Così ah! mi Aiuti faccio gli occhi Non ho il nero Faccia gli bene. occhi Ok bene bene bene bene! No ero più in basso gli occhi sei scemo No Dio! No, no! <ride> Sei un pazzo <ride> <ride> <ride> No è vicissimo allora, Super Mario, bello, semplice, ok, il leader Vediamo, questo qua è una mela allora, Però una non mela. è pixel, ma non è pixel quindi Poop. Okay. Questo, questo qua? Dopo. Super poop Ok, è il nostro Mario. turno Tipo tutti i leggendari sì! Sì! sì! No, vabbè, vicissimi siamo <ride> Ok, allora, questo qua, che cosa sarebbe? Eh... No, vero, ok io che metto io, eh? È tipo un R maiale. Sono io all'inizio del video. No, terribile. Abbiamo vinto. Prima partita, abbiamo già vinto. Eh, ponte. Bicchiere, tent. Io ho messo tenda. Tent Però stanno mangiando Ah, un bicchiere. Allora, come possiamo. Secondo me possiamo fare. Tipo quelli, hai allora, presente nei, nei bar, no? Che c'è lo scaffale pieno di alcolici Potremmo fare, allora, ah, sì, lo, lo scaffale Dei bicchieri normali, poi al centro puoi fare un bicchiere d'oro Esatto Allora, qua chiudiamo così E adesso io chiudo in uh, granito, in diorita grezza Così poi faccio i dettagli con quella levigata Però dobbiamo pensare allora, anche al tema bicchiere a... eh? Quindi... Allora, mentre tu uh, fai. chiudi lì, io faccio gli sgabelli, ok? Ok, va bene eh, tu pensa agli sgabelli Io appena qua cerco di chiudere Il più veloce possibile Se eh, non rimane molto tempo no. Lo lascio in diorita grezza Senza Ok allora io... ci sono rimasti 2 minuti e 30. quindi Io ho quasi chiuso il tavolo quindi In due minuti ha voglia che ce la facciamo a fare i bicchieri Io, vale. io intanto comincio a fare La coppa del la, il bicchiere d'oro <ride> ah, Tempo Ok, fai la coppa d'oro. Vai, vai. Poi metto una bottiglia tipo di. Eh, di non si può dire, cioè. non, non lo so che è. Eh, <ride> di che colore è il vodka giallo? La vodka credo sia trasparente. Ok, noi la faremo gialla perché non ce ne frega nulla. faremo allora è il limoncello, allora è limoncello. Ok, non è un alcolico. Sì, il limoncello non è un alcolico. Ok, allora... So... C'è anche il limoncello per bambini! C'è anche il limoncello per bambini che non è alcolico, però... Ok, va bene. Va bene, allora ho fatto un bicchiere grande con... metteremo la bevanda gialla. Tipo il calice. Esatto. Eh, no, non lo so, vabbè. E adesso devo fare il calice, giusto? Bravo. Dall'altro so, lato lo faccio. 30 secondi. Tervezione. Qua devo mettere un calice, tipo quello in vetro, hai capito? E devo fare così. Smeraldo. Ok, ok, ok. Smeraldo. Non c'è ah! tempo! Dì 15 secondi il tempo, mannaggia, il tempo, metti viola, viola, tipo vino. Vai, vai, vai! Vino rosso. Di nuovo rosso! Vai, vai, vai! Metti il rosso! Non c'è tempo! Ok, bravo. <ride> ok, ok. Allora, allora, qua è una la tazza. Tazza, va La tazza, come il la cap. The cap, super poop. Anche perché eh. ci sono dei villager. Gli vuole affogare, eh, ok. Ecco. Il nostro adesso, in cui c'è la copa e i bicchieri, quindi eh, Ho vedo molti pareri. Oh, un epic! Una, una tazza, tazza. Di... direi good allora, anche è... per l'ambientazione. Per... Non capisco perché, da una parte, ragnatele e dall'altra. Allora, questa qua è un'altra tazza. L'ennesima no. tazza, no. poop, bruttina. È un boccale di birra. Allora, io farò un poop. Chi ha vinto? Noi ha siamo vinto arrivati. Mio. Quarti. quarti, quarti. onesto, onesto, onesto. Ok, terza leone. costruzione. Engine. Uh, eating co competizione race car, clown. E oh, le... ok. Io vado io... Facciamo il clown, clown e no. facciamo hit. Allora, io mettiamo... Head... no, no, Dobbiamo fare un leone. Non so se si può scegliere il bioma. Non lo so, però io faccio crescere degli alberi di giù. Ok, bye merco. Ma allora, ecco. delle... No, adesso che è una non savana, nella savana. No. ecco fatto: mm. messo eh, il bioma nella savana. Degli... Di savanezi. Quindi il corpo in terracotta: è gialla, e uh -huh. terracotta normale, è terracotta arancione. Mentre, mentre io metto la chioma è gialla. Dato che io metto gli alberi Metto eh, anche un po' di erba Dato che la savana è rinomata per la sua erbaccia alta Altissima eh, Però eh, spamma più erba Deve essere altissima E come si erba. fanno i leoni? Eh, come, li fa come facciamo e il leone? Later. Eh, volumizza il corpo, signo. Altrimenti non ce la facciamo col tempo. Con la tempanza. Ma, ma cos'è sta roba? L'unico leone con i capelli. Eh, stai zitto, va fatta anche Giorgana sotto. Due minuti, vai a volumizzare il corpo. Ci penso io alla faccia. Fammici lavorare e verrà ma una cosa bella. Ma non fare una tizia? Un Fai leone. un cilindro, signò! Non è che ci vuole tanto. Serve il corpo? Ah, Il corpo Vai Lavoriamoci Vai chiudi così A cilindro A caso È Un corpo Voglio dire E eh, vorrei vedere Allora devo fare la testa Qua Devo chiuderla Più, più meglio La devo chiudere Così E finisco la criniera Da Da dietro Dai dai dai Che ce la facciamo La coda La faccio io Ok a, La coda Ha la punta più scura Quindi la farò arancione Tipo 15 secondi Ok bene Abbiamo finito teoricamente No eh, dai, collega il leone qua Ok, bene Guarda che bello <ride> Dai, è un leone palesemente Allora, vediamo eh. qua Lion No No <ride> si, si Reporta Io faccio... Reporta, reporta, reporta Sì, sì, ma censurato tantissimo Ok, oh, wow. allora, qua abbiamo un leone Ci sta? Io darei ok perché hanno fatto oh, okay. giusto il leone No, no, no questa! Questo video si chiamerà la Bill Battle Più volgare della storia Allora poop, super poop Good Ok dai ce la possiamo fare Quarto posto di nuovo Di nuovo Beh, Però siamo arrivati prima a leggendario Primi quindi Alcuni di noi imparano dagli errori de Degli altri Gli altri sono gli altri Il resto sono altri <ride> Ma da dove l'hai detta questa frase poetica Uh, il mio fortune cookie ah, okay. oh, oh, oh, oh guarda un biscotto Questo biscotto era davvero delizioso Di nuovo Ma aspetta Un pezzo di carta cosa dice Sei unico come tutti quanti <ride> È Motivazionale eh, queste frasi Detto questo Crediamo di aver detto tutto E detto no, questo No. No, no non no. abbiamo detto tutto Devo concludere il video con una frase molto Ok, di nuovo? Dai, prima l'hai letta! Il, il giovane uccello Sì. Eh, riceve il, um, il verme. Sì. sì. Ma cosa riceverà l'uccello grasso che vuole un verme? È una domanda... <ride> molto... mistica.